Allora, abbiamo una carta che è la stessa dell'altro ieri, la Tecnomagia. Probabilmente c'è ancora tanto da dire attuale in questo momento su questo insegnamento. Ora, mi piacerebbe oggi continuassimo la ginnastica fatta insieme che sia seguendo i movimenti, che sia respirandoci dentro. Di venerdì spesso vi propongo la ginnastica silenziosa, quindi senza cuffie, solo con la musica. Concentriamoci tanto sui movimenti, sia che li stiamo seguendo, sia che li stiamo guardando e respirando. Utilizziamoli proprio come un tramite per attivare delle risorse, per richiamare un modo d'ascoltare, ma soprattutto un modo di ricordare perché queste carte non è che si imparano, sono eh, degli insegnamenti quelli che sono rappresentati qui queste sono immagini canalizzate da, da diverse persone e che racchiudono come dei simboli un infinito che c'è dietro, un insegnamento che di volta in volta si attualizza, mostra un aspetto nuovo quindi bisogna essere anche nella disposizione d'animo ma soprattutto nell'assetto energetico interessante per entrarci in contatto fare prima questa introduzione con l'allineamento dei tre corpi con la pratica del mattino è un ottimo metodo per mettersi in ascolto se si può, lo si esegue con il corpo, altrimenti si ascolta la musica, si respira, si guarda il movimento. Anche quello è un'attivazione. E quindi chiudo il microfono e alzo la musica. E si parte. Thank you. sarebbe da scrivere partendo dal titolo della carta di oggi, una, una rubrica, un libro, un vademecum, la tecnomagia della vita quotidiana. Allora quello che era molto molto chiaro nei movimenti di oggi, dietro questo insegnamento, guardando un po' questa carta, no? cioè uno ci guarda dentro come si sbircia dal buco di una serratura dietro c'è una vastità infinita e oggi ogni giorno se ne vede un pezzettino no? da, queste, da queste aperture che si socchiudono verso un mondo molto più vasto e oggi da questa si vede un pezzettino che parla proprio di quotidianità cioè la tecnomagia è innanzitutto l'occuparsi di quello che c'è nelle nostre vite quotidiane in modo sì ordinario, tecnico, ma costantemente anche magico. Mi ritornava costantemente alla mente mentre facevo gli esercizi questa storiella zen molto famosa no? di questo uomo anziano che pianta degli alberi e un passante gli dice ma cioè 90 anni, cosa pianti gli alberi? Non te ne godrai mai l'ombra di questi alberi, no? Se la godranno i tuoi nipoti, ci vuole 50 anni prima che crescano, che ti frega di piantare gli alberi. Quello gli risponde sì, però poi io quando finisco mi vado a riposare all'ombra di quegli alberi là, che l'ha piantati mio nonno. La tecnomagia della vita quotidiana <ride> funziona così, cioè non importa il risultato. Importa fare quello che c'è da fare, nel modo giusto, che non è un'etica, una legge, un codice di comportamento che mi ha insegnato qualcuno, è il modo che oggi, in questo momento, è giusto per me. Mi è anche venuto tante volte da chiedermi, no, sentendo sta storiella, scusa perché hai aspettato ad avere 90 anni per piantare gli alberi, non li potevi piantare a 50, voglio dire, l'ombra te la stavi godendo ora, no? Quando è il momento, non è la logica, non è il calcolo che fa capire qual è il modo giusto di fare le cose oggi, qual è il modo tecnico e magico di vivere i nostri momenti di oggi. Molto semplicemente è standoci dentro. I nostri tre corpi ce lo fanno capire. Il nostro sentire, la nostra intelligenza e la nostra percezione ci dicono qual è il modo giusto di oggi. Io non lo so e non lo voglio sapere se lunedì prossimo, ad esempio, faremo ancora prima la ginnastica e poi parleremo della carta. Magari lunedì prossimo stravolgiamo completamente e facciamo tutta un'altra cosa. Magari no. Non si sa. Si sa però, quello che io so però, è l'atteggiamento con cui arrivo a questi momenti del mattino. Ed è un atteggiamento che Rispetto al resto delle mie giornate mi è molto facilitato sentire come tecnico e magico perché c'è un aspetto sicuramente di movimenti che mi dà una base su cui appoggiarmi e c'è poi un aspetto magico che ci devo mettere completamente io con la presenza, l'apertura, la disponibilità che inserisco in queste dirette del mattino. E oggi è il giorno delle citazioni, no? delle storielle. Mi tornava in mente, insieme alla storia zen degli alberi piantati a 90 anni, mi tornava in mente un'intervista a un cantante rap degli anni 90, ora non mi ricordo chi fosse, eh, era famoso in quel momento, no? E gli dicevano qual è il tuo segreto per tutto questo coinvolgimento che riesci a scatenare nel pubblico, perché ti adorano così tanto? Lui diceva guarda, è una cosa semplicissima, è una molla, è una rete, più tu ti dai e più loro ti danno, più tu ti mostri e più loro si lasciano vedere, più tu metti la tua emanazione autentica in quello che fai e più loro ci mettono la loro. Non ce n'è un altro di segreto, non c'è il marketing, non c'è l'atteggiamento, non c'è se sono bello o brutto, tra l'altro era brutto, quindi neanche da dire oh, affascinate tutte, però funzionava proprio così. Ed è, insomma, una delle grandi verità. Più ci metto presenza e più faccio quel che c'è da fare nel quotidiano, non perché devo avere un risultato, ma perché è quello che in quel momento serve. Più ci sto dentro, con tutti i miei corpi, in quello che sto facendo, e più la vita mi restituisce energia, possibilità, aperture, sorprese, regali. Funziona veramente così. Ci sono un sacco di tempi morti nelle nostre giornate, quando viaggio in macchina e sono sovrappensiero, pensiero l'unica cosa che mi interessa è arrivare, no? è semplicemente uno spostamento da un punto all'altro, so sull'autobus in attesa, in stand by e aspetto ad arrivare a fare quello che davvero mi interessa fare. Devo preparare la cena, ma io in realtà vorrei già essere a vedere il film del dopo cena. Speriamo che passi in fretta. Tutto quello speriamo che passi in fretta. Sono minuti della mia vita, non sono di qualcun altro. Non sono spazi pubblicitari, è tutto un unico, no? Quindi, speriamo che passi in fretta è un altro modo per dire: questo pezzo di vita lo voglio prendere e buttar via. Non tutte le attività sono interessanti allo stesso modo però tutte le attività sono vive se io ci metto la mia presenza e tutte vanno bene. Una va bene come un'altra per nutrirmi della vita e per nutrire la vita di me, per attuare uno scambio, per attivare la tecnomagia. La magia nella tecnica e la tecnica nel mondo magico. Va tutto bene per farli incontrare. Ieri sera mi è capitato di raccontare durante una diretta su uno di questi gruppi Facebook la, le caratteristiche delle geometrie no? per sommi capi un excursus delle sei geometrie principali che ho raccontato nel libro in 30 minuti raccontandone alcuni tratti e si parlava proprio del pentagono con cui è molto legata questa carta la geometria dietro questa carta nonostante ci sia disegnato un bel cerchio nonostante ci siano un po' di spirali sullo sfondo ma L'energia geometrica dietro questa carta è quella del pentagono, la si ritrova moltissimo anche se un po' nascosta nel fatto che ci siano i cinque arti no? di questo omino stilizzato e anche di quest'altro. Ma adesso a parte dove, dove emerge e dove non emerge il pentagono è proprio la, la frequenza, l'essenza di questa carta è il pentagono, l'energia che c'è dietro è il pentagono e il pentagono ha molto a che fare con l'avvicinare i mondi, con il tradurli costantemente uno per l'altro, con il creare dei ponti ed è proprio questo che la nostra presenza in ogni momento crea un ponte tra l'incarnazione e l'emanazione dello spirito. Creiamo un incontro di due parti, ma solo se ci siamo, se siamo ad aspettare altro o a farci dei gran film nella mente, non ci siamo più. Provate a farci caso oggi, provate a ricordarvi una, due, tre volte nella giornata di stare lì, proprio lì, in quello che si sta facendo e di farlo nel miglior modo possibile, nel modo giusto in quel momento, con tutti i miei tre corpi, come il novantenne che pianta gli alberi, e vediamo cosa accade. Io vi saluto, vi auguro un ottimo weekend e vi do appuntamento a lunedì per la ginnastica al mattino, ma soprattutto per il lavoro che si fa anche alla sera, si farà via Zoom alle 21.30, vi lascio l'indicazione qua di seguito, chiedetemi tutte le informazioni. Buon fine settimana, grazie di aver seguito. Music mm -hmm.